Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 e questa è la terza puntata di Kirby Star Allies. Allora, abbiamo ripreso da qua perché sì, perché il gioco ci ha permesso di, di continuare già. Non perché e abbiamo... Questo deve di Kindedede, guarda. E' stranissimo, è arancione. Ok, e niente, adesso facciamo il primo livello del secondo mondo. In cui dovremmo incontrare la pulitore che abbiamo già incontrato nella hall Lasciate stare uh, mio Dio. Mi dispiace ma lo dobbiamo sopportare più noi che voi Che cosa vuol dire? Anche loro lo devono sopportare Noi di più Marcos! Pulitore ok yes. io l'adoro marzo pulitore è bellissimo marzo è bellissimo ha un bel colore verde acqua e poi Sush! niente che fa la spazzino può dare spazzino. Sì, spazzino, schiavo spazzino si spazzino si chiama non pulitore okay? spazzino spazzino scopa, facciamolo come vuoi ma pulitore non è niente vabbè niente ci sono dei personaggi storici tipo fufu oppure oppure questo nago Nagasa, nagasaki nago sato nago nago nago si sì, usa l'altro quale altro? Eh, mi sa so che c'è il pulcino, che non mi ricordo. Poi c'è il pinguino, tizio. Quello che fa l'acqua. No, non mi ricordo il nome. Prendi quel forziere! Ecco qui, il pulcino Pio. Oh lo mio Dio, lo devo prendere io il forziere. Perché ci vuole tanto. E tu non lo prendi. Ecco qua, c'è il pulcino Comunque è comodissima questa abilità per volare Però dopo un po' inizia, inizia a svanire l'effetto e cade Inizia a scendere, a perdere quota Dimostrazione Venire, non fa più le scie e inizia a cadere Lama Lama! Uh, uffa! Guarda, uh, vale. gimmi <ride> qualcuno faccia un rumore strano per coprire questa voce di sottofondo che nessuno vuole sentire ok, lama ho detto lama vediamo se lo sa fare bene no, non lo può fare io lo posso fare, guarda guarda che pro che sono, vai, spingimi su, vai Ah, non posso fare. Ah no, così tu! Oh mio dio! Qualcuno ha la. Marco, puoi andare a farlo stare zitto? No. Ti prego. Devo giocare io, perché tu vai lento! In mettiamo in pausa e tagliamo due secondi. Per piacere. Ti prego! Sì, non lo no, so, non mi dice non la so per... Madonna mia! Ok Vai mamma. Spero che non la stiate Vai. No ma cosa devo fare? Dire di stare zitto Secondo te mi dà retta Lo deve fare Vieni che se no non lo dici a Beh vabbè Usa uh, il vento per variare le sue tecniche più. No! Ah, ah, ho colpito io, volevi tu Abbiamo attivato il palazzo dei sogni anche in questo modo ah, ah, Sei troppo lento Tu sei troppo veloce perfetto adesso ci sono i di rotolanti tra un po' dovrebbero non è vero ora c'è l'abilità amico che abbiamo già visto con la hall che mm -hmm. ora è Marco smettila cosa era... è che abbiamo visto nella demo? Quanto non la circolo amici veramente erano vista un casino di questo no intendo le, le tue immagini Sfida, non uccidete i funghi Ne ho già uccisi due Non è vero si sì. Non eh. se no Mario si arrabbia Mario il grassone Che gli piacciono i funghi No, Mario il grassone che ci piacciono i funghi Che gli piacciono Che ci piacciono Ma a me non piacciono i funghi è caduto un peperone Non è vero tu sei i peperoni! Io ok, fine ragazzi È stato molto veloce, ci avevamo messo tre minuti di. Sei minuti. Sei minuti, va bene. La metà di quello. Cioè, il doppio di quello che ho detto. Vai, Tedede, -de -de, vinceremo noi. Abbiamo vinto. Ok. Finito. Ok. Abbiamo stravinto. Io ho trovato il potere del vento. Okay. ok E dai okay. Dopo Ok Poi, non Prendiamo qualche puzzle e tra Che manca un puzzle Al prossimo livello completeremo il primo puzzle Il yeah. primo puzzle. puzzle Puzzle Puzzle Puzzle Si pronuncia puzzle Ok fammi andare che prendo un altro personaggio se mm. vuoi Che vario Ok No prendiamo Rick e morti. Volevo dire Rick Ok, il palazzo è deciso. Vado, eh, divento io Rick e Coo. E Marx? Niente. No. Oh. Non si fa niente con Marx. Cambio ogni mondo. No. Sì? No! Oh, sì. Ho detto no. Rick e... dai! L'ho deciso io, io divento quello che voglio. Ma ne aggiungiamo? Perché dobbiamo sostituirli? No, qua, voglio essere io Oh, fai essere me, ma Oh, dai Beh, Marco, ma che sai? Oh, dai, voglio esserlo io, Ricka in Q okay. Allora, ma puoi salici su Ma ogni, ogni mondo, se no gli altri non li vediamo mai ci sopra. Ma... No Va bene Penso io È Bravo È Bravo Cosa, non potevi rifarlo Sì che si può, io conosco un trucco Elimino te e tu ti prendi Ricka in Q da no, un attimo vogliamo la lista livelli e allora me lo dicevi prima ah, ok anche Marco ha fatto un sacco di storie e, e alla fine l'ha accontentato non è vero si sì, è vero perché incluso nei personaggi che danno più più elementi allora si sì, fuoco sì, grazie volevo dare a King del vento ora il vento è scomparso vento oh vuoi il vento tu no Sì, bravo qualcosa non dà niente perché ti sei tolto l'abilità oh io io do, non do vento. non ah, lo grazie perché tu lo volevi dare? Non fa niente, lascia stare. Vai, Q vento. Mentre Kain acqua. E' è sempre Kain. Vai. Su, li condiviso, vai. Buu, buu, buu, buu. Kai okay, sembra un magico Beh, questi personaggi derivano da Kirby... Dreamland, 3. Dream, Dreamland 2. 3. 2. 3 2 3 2 3 3 3 è... ehm. gui Ascolta me Ascolta lo, lo dicono, Ma lo dicono pure all'inizio Lo so Direttamente da Kirby Ascolta un secondo, vai e li diciamo 3. 2. 2. 1 3. 3, 2, 1. Via. Con il prossimo. Con il prossimo spesso. Vabbè, Kain da acqua e, e. e ghiaccio. E questa è l'unica mossa che può fare in acqua. Beh, è abbastanza utile, no? Eh sì. C circonda Kain di ghiaccio. È impossibile da colpire dai nemici. Tieni lo premuto, possiamo a Sono diventato. Ah! Guarda, divento di ghiaccio io! Se lo uso troppo. E' proprio di quello, quella non la mossa. Quella è la mossa. Quello è vero la... si, sì, se tieni premuto il pulsante si trasforma in ghiaccio. Se tengo premuto per troppo, guarda. Vedi che quella lì è una mossa. Non è vero, mi possono attaccare. Oh ma l'hanno fatto pure vedere nei trailer, quella lì è una mossa di Q. Cioè di Kain. Vabbè. Naturalmente Rick, terra, Q, volo, Kain, uh, pesce for d'acqua e acqua. Non serve, chiamino. Lo l'ho preso apposta, volevo prendere posto. Rickenku, non io, l'altro. Sì, ottimo lavoro. No! Oh. Madonna, che nervoso! Che nervoso cosa? è carissimo no ricca è vero però il cane non è pure carino e va giù corto no è buono. È buono. È no no no no no extra no no no no no no no no no no no no no no no Allora, proseguiamo un, un corso dove bisogna giocare in un, un due ci sono due sezioni l'abbiamo già visto nel castello di tutti no era prima. Era un... Era, era. stava anche prima. Nella demo stava. Sì, anche nella demo. Puzzle. Puzzle. Kawasaki Prendetelo. Al posto di Waddle E. Waddle E. Waddle hai capito Stava cucinando le persone e io l'ho spostato, vabbè. le Kawasaki, a I eh. Kawasaki Kawasaki. Tutte le, 15. le mosse di Kawasaki, a sono parte indichi. poche, sono, sono temporali. Perché Kawasaki le può usare solo poche volte. E poi In realtà deve... c'è soltanto la mossa della cucina che le può usare solo. No, sono due le mosse della cucina ok una che cura l'altra che completiamo è... il primo puzzle wow cioè uh, il primo lì il... ce l'ho straccato primo. con amici e il pentolone con amici hai completato l'immagine come una figlia. la puoi vedere in galleria ok poi vado a prendere l'auto e vado nella galleria quale auto quella di Kirby la World Star ok uh. What? I-sole-isolate Non ho capito una cosa, scusa Ci sono già due livelli extra No, quello è il prossimo e quello E' questo Ah, giusto uh, facciamo questo, questo qua è il livello extra Ah, sì, quelli extra li facciamo dopo il boss Quindi, ceri-cerulei Ceri-cerumi E cerulei Cerume Il cerume oh, oh, oh. Ok, addio parasole nion, nion, nion, nion, nion, nion, nion, nion. A che ti serve, scusa? A questo Prima Perché non abbiamo nessun coso di fuoco Io sono di fuoco No, non mi conto <ride> Due, perché Fuoco è una delle mie abilità preferite Cioè, mi piace usarlo non che è una delle mie preferite, però mi piace molto, come avviso. Molto utile Eric. andare sulle pareti anch'io posso andare sulle pareti anche chi mi deve e no, lavata so posso, che posso continuare a sbattere contro le pareti si sì. so Pua. go go go Ma allora, usare le tecniche, quale tecniche? Io so, Quali io tecnici? conosco le mosse, non le tecniche. Mm. Uh, mio. Uh. Quel, quel nemico non può diventare amico. No, no. Volevo oh, dire per informazione. Beh, sì, sì. Non, non è vero, no, non lo sanno. Avrei fatto amico l'abilità il, il, il, il festa. Io non lo sapevo. Io prima quando... Take? Ah, io ho un microfono. Take! that Ritornello fatale. Oppure finale. Ops. Vabbè, non. Eh, si è incastrata la bandana in due. Lo faccio Mi dà il fuoco.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 Non ne ucciderai un altro, ok? Oh, non... No, ok. Ok. Mm. Probabilmente dopo questo livello chiudiamo il video. Sempre se arriviamo a mezz'ora. Finché non arriviamo a circa mezz'ora. No, no, e cioè, tipo 25 minuti. Quanto stiamo ora? 20 minuti. Beh poi si vede se il prossimo livello so che è corto. Allora 20 minuti no però tipo dai 24 dai 24 mh mh, va bene. Tiratino! Tipo, che non va bene ok. Yeah. No okay. no no no no. Dobbiamo scendere comunque. Ah no, dobbiamo salire. Oppure no, non ho capito. Ah. Andiamo a dire, no! Ma no, soltanto per le stelline. Non è vero, ha aperto, una... pare... aperto una parete. Ah. Eh. Tanto non ci sono tanti correzionabili. Eh, dobbiamo eh. vedere il tasso di Che non l'abbiamo ancora trovato. Va bene, ma sta qui, me lo ricordo. Basta seguire le stelline. Cioè la moneta di eh, in inglese. La valuta. La valuta. La valuta Vabbè è uguale, non mi interessa. Ora non so fare grammatica qua. Io sì. L Hai visto? Mica c'era. Ah, vabbè. L'abbiamo perso. Non è vero. Uno. Ok. Io. Me, io pure che l'avessimo già preso. Qua. Non è che lo potevamo già uccidere da dentro e potevamo. E inki very much! swoosh Perfetto, dovrebbe essere. Quanti amico Grasso amico! Chi vede è un grasso amico! Anche Rick, non è tutta quella magrezza È un tipo al Kim! Siete un trio di grassoni, ora faccio io! Un trio, a me vero Kawasaki. Kawasaki è il più, grassi, il più grasso di tutti. Ma King De Delelei non è la sua forma reale. Eh sì. Sta alla fine il lavoro sono le colle. Credo. Mm. Credo. Mm. Questo lo fa solo uno di noi. Ok, uh, abbiamo mutato la scena perché sono venuti intrusi in sincera. Ok. Abbiamo preso il tasto di niente, allora Marco aveva ragione. E uh, a... Ma c'è un pulsante in questo? Spero di no. Non spero. Mm, perfetto, ci abbiamo messo. Siamo a 23 metri. Mm. Dai, proviamo. Ma no, è... tanto, arriva la massima mezz'ora. Che fa? Vabbè. Salta. Ho vinto. No, ho vinto sì. io. No, ho vinto io. <ride> Perché io ho, poss ho posseduto Coco Kawasaki Però ho vinto io di stellina. Eh. Devi ammettere questo. Non è vero. Sì, io ho più stellina. Eh sì, però io gliel'ho... di più brum, brum, brum. Come dire addio un amico? Addio. Perfetto, Ciao. adesso l'amico se ne va. <ride> Ti ho <offeso. ride> <ride> Orrore oscuro, oh my god. Felice Romeo. Perfetto, next level è anche l'ultimo della pubblicità. Un attimo, guarda. Guarda tutti i livelli. Questo. No, vai dal primo all'ultimo. Ah! Eh? A. P. No. <ride> A. M. I K que... o oh. oh, Amico Poi sono E questo sarà S Amicos <ride> <Amigos>. Amicos Amicos <ride> In Spagnolo Che poi non è nemmeno così Amigo. Cioè è così No è amigos Ah è vero amigos Perfetto eliminiamoli Ah mio! Ok, oh. mi hai salvato la vita! Ah, quanto avresti potuto, tempo! Avresti potuto girarti, succede! Ah, volo, che bella abilità! Io odio Kine. Ah! Fuoco! Povero ninja, non lo siamo mai! Eh, vediamo... oh dobbiamo mostrare una cosa noi! tipo la stanza hall? no, si sì, vabbè oh, sì. ma anche? no sei sopplime ah no sì. laser. Uh, magari non sopra qua si sì, appunto andiamo andiamo.. Ah, cibo. passiamo, passiamo cibo. per la porta cibo. passiamo per la porta ah, ah sì, bravo come mm -hmm. -Kawasa kawasaki come kawasaki Koko uh, Kawasaki sta morendo anche tu no no, io ho preso solo un po' di danni io Salut. stupido coso. Mm. <ride> oh è Koko <cuoco>. vabbè, <ride> chi se ne prende fire uh, chi, yeah. deve, chi deve sparare un laser tra la sua pancia e il le e il, il coso. Naturalmente non, non si sono messi a fare una, una cosa diversa per ogni. per quindi ogni caso. quindi è sempre un laser. Eh? L'unico che sembra veramente sparare un laser è Marx. <ride> che adesso non è qui, perché fa. rianimato Kawasaki. Io continuo a volare in giro. Fuoco infinito! Grande fuoco! Tieni anche un po' No, una mia ho fatto il coso curativo. E allora ho fatto bene. Mio cibo, cibo, dammi cibo. Dammi dei dei de, cioè cibo. Cibo, cibo, cibo. <ride> Sembra che ci stiamo salutando, sai? Eh, è tipo i francesi, i francesi si salutano. Eh. Ciao se siete francesi, ma non penso. Non eh, sai che alcuni spa spagnoli e portoghesi ci guardano? Uh, okay. devi prendere ninja penso io però mi sa so che devi anche usare acqua quindi dammi sì. dammi no non serve basta il vento dammi thank you very much mi stai pizzando mia yeah. uh, oppure posso fare così oppure posso fare così no no no Fiu fiu fiu fiu mmm cibo vieni Cibo cibo oh, yeah. ok penso che torno a ninja ora perché okay. Ma, oh volo non sto scherzando <ride> Ehi Ah si usciva di là e stavo tornando indietro Mm -hmm. Ah, comunque guardate la parata di Cancun <ride> È carinissimo Io mi metto nel sacchetto e non mi fanno nulla yeah. Non ho ancora capito perché Perché la sacco di Babbo Natale loro sono piccoli O no, forse perché ci hanno regalato il DLC Ok, regalati, stanza sì. hall. No, non è Hall Sì No, è solo una stanza seguita Sì, sì Può solo essere Hall se è nascosta in quel modo e vediamo se è una Hall Probabile Faccio io Se è una putto mm. wow. Lo sai che è? ha pure prodotto Smash Si, sì, e grazie, tu stai un prodotto Smash No, no, proprio il... il cioè... Ok, era soltanto sì. una stanza bonus Sapevo... Sapevo io Sapevo. Aspetta, di qua Vedi che serviva il ninja, sapevo che lo. Avevo. Io non ti ho detto niente. Eh sì, lo so. Ok, basta dire che, che sapevamo qualcosa. O okay, che lo sappiamo. Io so tutta. La ok, tu vai di là. Mondo. <ride> <ride> Mi dispiace ma dovevo farlo. Io? No! No, no. No! Tu sei felice lo stesso. <ride> Sì, livello extra numero 2 sbloccato. Sì. Wow. Quindi cos'è? Amico... Si, sì. amicosi. Sì. Non si sa, adesso che vedremo il nome del livello capiremo. Cioè, come avete visto per esempio, uh, Dreamland non aveva una, una parola segreta. Beh, non Dobbiamo sì. controllare, io non ho no, no, davvero... Nemmeno io mi ricordo. Però sono quasi sicuro che... Che non aveva la parola. Perché l'abbiamo controllato, se non sbaglio. Il crude della gamba. uh nakerejo. giorno. Eh, vabbè, non fa niente. Mi tengo ninja. Per... tengo ninja dentro, che è tipo nakerejo. Però più OP. Ma non è vero, non può fare il tiramento. Oh, oh, certo che lo so. Perché io so tutto. No! Prendi il tassello. Tu non stai. No. Okay, prendi il pulitore che può fare pure la, il tiro amici però quello tarocco. No thanks. Si chiama in un altro modo. Aspira, amici. No, prendi il pulitore. Gre snucker. Vacuum, freno Anche giù. Tirami. Ok. Forza. Tua. So you can. Soriuken! Okay. ok, stop! Uh, parte segreta! Davvero? Non dovrebbe essere tanto segreta visto che c'è... Oh, che l'abbiamo trovata. No, visto che c'è il coso... Vabbè, è segreta per... Un attimo, voglio vedere una cosa! Ken resiste alla lava. Cioè perché sputa acqua quando... No. Nell'acqua. Che c'entra? Kirby acqua il biaco, mica resiste alla lava. Un attimo? Sì che resiste alla lava. Se ci cammina sopra. Ok, non funziona. Sei no, ma in... no, gu guarda... Un attimo... Adesso sì. muori. E io non ti posso venire agli animali. Cosa? Vabbè. Cosa secondo te? Vabbè quanto can... finisce l'episodio e, e cambieremo tutti gli amici. Sparirà Kinder the Day. Kinder Day sparirà! Ah, vabbè, lo possiamo prendere a palazzo. In effetti abbiamo due palazzi ora. Ah. Il che io non sapevo che si poteva fare da tutti e due. <ride> Guarda! Yeah. Come mai Kinder ha preso tutte queste cose? Solo lui lo sa. Mm -mm -mm -mm -mm -mm -mm -mm. perfetto, vediamo come si chiama il livello interno inviabile amiconi amiconi blocosmo a livello ex, si sì, si sì, si, sì, come no <ride> ora andiamo a dreamland e vediamo come ops no. I, I, I, i risata malvagia malvegitano Marco, che stai facendo? Eh, ok, oh no, mm, mm, mm, mm. vai! Non sprechiamo tempo che siamo quasi a 40 minuti. Non ne credo. Idea. 33. Perfetto, vediamo. G-No, G-No, e quindi da. g Giocano a Buffo! Giocano a Buffo K! Giocano a Giocano a Buffo Giocano a Giocano a Buffo K! Giocano a Giocano a Buffo K! Giocano a Giocano a Buffo Giocano a Buffo K! Giocano Giocano a Perfetto, la danza di Kirby Beh vabbè, salutiamo Giovanni Ci vediamo alla prossima parte, ciao Giovanni Ciao